salve care amiche e amici finalmente dopo tanto tempo ci rincontriamo qui per una discussione su letteratura e cultura mi continuate a sollecitare dei video e io sono qua eh, per prepararveli soprattutto perché mi avete fatto alcune richieste perché di questi tempi difficili e crisi dell'occupazione mancanza di denaro e poche possibilità di uscire di casa di svagarsi di staccare dai problemi e molti di voi cioè molti di quelli che mi hanno scritto mi hanno chiesto delle letture di evasione per poter eh, pensare ad altro ogni tanto perché la politica delude i cambiamenti che si sono promessi non ci sono perlomeno sono molto lenti perché si ingolfano tutti nella vecchia politica e quindi questa mancanza di prospettive eh, porta qualcuno a voler mh, più che altro eh, evadere e quindi mi avete chiesto delle letture di evasione io eh, per fortuna eh, ce le ho e ve le presento come di consueto ormai si è stabilito che Devo presentare come di crisma, signore e signori, ecco a voi niente poco di meno che letture di evasione. E stavolta non parte nell'immagine del libro, ma ve lo faccio rivedere di direttamente io. Anzi, questa volta saranno due libri per un autore vi portate via due per uno. Adesso i mo a catarci due libri. Vediamo se ci aiuteranno a evadere, patan. Ta Papillon, di Henri Charriere. E banco. Che poi Henri Charriere sarebbe lui. massicci e eh? well, due tomi bene scrisse questi due libri di evasione Herr e charrier è e veramente di evasione si tratta in pratica papiglione la storia di un galeotto che evade a tappe forzate poi scappa poi lo ripigliano, poi scappa poi lo ripigliano e alla fine riesce a scappare e non lo ripigliano più. Banco Le memorie di quando scappava lo ripigliavano, di quando scappava lo ripigliavano. Quindi lui eh, non solo ha scritto un libro di evasione, ma anche ha scritto le memorie delle, delle sue evasioni. Quindi ai vaso in un altro eh, evaso le sue evasioni, cioè ha trasceso le sue evasioni e in pratica non so se sono libri che ancora si possono trovare perché questo papillon fu stampato nell'anno 74 1974 da Arnoldo Mondadori editore e quindi manca pensare quanto è costato perché forse un... non c'è non c'è il prezzo però eh, il titolo originale è eh, del 69 eh, di robert la font arnaldo mondadori di Torre, 70 titolo dell'opera originale è papillon poi stampato nel 70 e nel 74 papillon Quest'altro banco, il seguito della vettura di Papillon, che lui si ricorda, aggiunge dettagli, rischia di fa nomi, costò all'epoca 3.500 lire e fu stampato nel 74. edizione robert la 72 arnaldo Mondadori editore 73 e ristampato nel 74 la quinta edizione si vendete molto titolo originale papillon allora vi leggo eh, un poco dell'autore come di prassi perché nell'altro non c'è eh, nulla da leggere no eh, nel maggio del 69, 1969, usciva in Francia il libro di uno sconosciuto, un ex forzato, soprannominato Papillon, un libro straordinario. La storia di un uomo che ha lottato con tutte le sue forze per sfuggire all'inferno dell'ergastolo, un libro che doveva diventare il best-seller assoluto dell'editoria francese negli ultimi 50 anni. Oggi, a tre anni di distanza, ecco banco il seguito della vettura di papillon e insieme l'approfondimento del senso di una vita perché questa esistenza presentava delle zone d'ombra dei punti interrogativi da dove veniva papillon chi era prima che cosa aveva fatto dopo in banco papillon riprende a narrare e il suo nuovo racconto risponde alle domande lasciate in sospeso e la storia turbolenta impetuosa dura tenera violenta di una vita incandescente avventure, successi, fallimenti, l'infanzia, la condanna, il primo libro. charlie racconta da gran narratore la storia esaltante di un uomo che uscito miserabile dall'ergastolo, a forza di amore, coraggio, astuzia e candore, si è ritrovato a Parigi autore famoso e personaggio mondiale. Henry Charlier nacque nel 1906 nell'Ardenne papillon ossia farfalla, era il soprannome affibbiato lì in gioventù negli ambienti della malavita ed egli ostentava fieramente la farfalla simbolica che si era fatta tatuare sul torace tra un ritratto di donna e una testa di galeotto. Arrestato e condannato nel 1931 dopo le straordinarie evasioni narrate in Papigion, era ormai libero, proseguì la sua carriera avventurosa come cercatore d'oro. E poi di petrolio la pubblicazione di papigione del suo seguito banco gli procurano un'immensa fama internazionale Charlier è morto a madrid nel luglio del 1973 niente spero che queste due opere che narrano come mai si deve perdere la speranza se le potete se le potete trovare magari in biblioteche librerie cercate e vi diano la speranza in questi momenti duri di buia angoscia perché mai bisogna arrendersi? E queste opere sono più attuali della de Vendetta di Cagliostro, di quelle cose che il Monte Cristo? No, questo è molto più attuale, molto più verace e molto più eh, della strada. molto più Io spero che eh, potete trovare consolazione in queste due opere, Banco e Papigian di Henry Charlier. E questa è stata la rubrica letteraria di oggi spero di non avervi deluso e se potete eh, mandarmi dei privati eh, chiedendomi qualcosa in particolare che io vi possa parlare perché se no non so ogni volta eh, anche di temi vari eh, che chiedetemi e vedrò se io posso fare un video su quello che voi mi chiedete se è umanamente possibile e eh, io me ne intendo moltissime grazie di seguirmi siete già molti iscritti e, soprattutto, eh, a quanto io ho calcolato il computo di ogni visione del video dovrebbero essere più di 6.000 le persone che mi hanno visto, o magari meno di 6.000, però 6.000 visioni e si sta costantemente attualizzando. Quindi, vi chiedo, grazie eh, vi dico grazie eh, di tutto il vostro appoggio. Eh, io continuerò a, a stare qua per chiunque mi voglia vedere. Mi, mi raccomando iscrivetevi soprattutto nel canale votate mi piace quando i video vi piacciono salve e alla prossima